Direi che mh, condivido tutto quello che è stato detto. Eh, mi fa piacere tanti ragazzi così. Credo che voi ragazzi siete veramente fortunati perché mh, avere la possibilità di partecipare a manifestazioni di questo genere durante tutta una stagione calcistica in della Serie A è una cosa meravigliosa, stupenda. Dovete asservare e vivere nella maniera giusta, prima di tutto a saper convivere tra di voi, a stare bene tra di voi, a divertirvi, che è una cosa fondamentale non pensiamo come io quando ho cominciato l'evoletta volta all'oratorio al CSI non pensavo mai un giorno di poter diventare un calciatore professionista e di poter calcare stadi e campi importanti o disputare Champions piuttosto che i campionati del mondo ma viverla giorno dopo giorno nella quotidianità con grande serenità con grande voglia di andare a divertirsi con grande voglia di stare con i propri amici e di crescere, sapendo che tutte le cose passano attraverso un passaggio fondamentale, che è quello di impegnarsi sempre al massimo in ogni cosa che si fa. Quindi non tutti voi diventate pensatori professionisti, però qualcuno sarà un bravissimo architetto, qualcuno un ingegnere, qualcuno eh, un professionista di pallavolo, di, di piuttosto che dire amico sport no? o, o allenatore, no? che facciamo sempre, comunque ogni cosa con grande passione perché il segreto sta tutto lì, tutto sapere scegliersi anche le compagnie giuste, capire cosa, quando è giusto fare una cosa piuttosto che fare un'altra e nella vita non ci si deve tralasciare nulla, però no? porsi degli obiettivi, questo è fondamentale voi ragazzi avete una grande